Quando capiranno? Quando capiranno? Buondì, buonasera e buonanotte. Bentornati a questa nuova puntata con Phoenix Point. Siamo ancora sotto attacco dei pandorani. Ci stanno attaccando un centro um, di estrazione dell'orecalco. Quindi li mazzureremo per bene. Con il team in cui fanno parte i nostri cari Okramoth e Toby J. Senza Terminator stavolta. Eh? More difficult. Nell'attesa di trovare una dannatissima Citadel. Con la dannatissima sella che ci garantirà, o come diamine si dice, che ci garantirà di andare avanti con la storia. Oliate il Kalashnikov, tanti pensieri e preghiere per noi, e via con la sigla. silla la voglio catturare rieccoci qua questo è il dannatissimo lair che sta aspettando di diventare una citadella che ok, ho già commerciato si sì. padorons will reach or calcum mine in one hours quindi tempo di oh potrei anche questo che cos'era era Protein Mutant Field potrebbe interessarmi lo stiamo creando ho oh, un po' di cose del genere va bene magari un po' di armatura potrebbe servirmi ma non mi ricordo mai che armatura serve ai miei soldati e non è molto ah allora, ah è l'armatura per lui questo. questo è il team che scenderà in battaglia adesso Intanto facciamo, costerà l'ir di dio, però fa niente. Una golem B armor, la jet jump. L'armatura che ha adesso il nostro simpatico amico non dà jet jump, e eh, non va bene. Quindi gli dobbiamo creare un'armatura che faccia balzellon balzellone. Ecco fatto. Intanto stiamo producendo altra roba. Personale. Dovremmo, se possibile, equipaggiare... Uh. Sì, sì. Una bella affina. Ah, Grazie. Perché voglio, se possibile, catturare altra gente. Okramattus è ancora in attesa di fare la doppia classe da una vita. Non so se darti la Shar-gun o... Oh. Lasciarti il Redemptor per ora Che penso siano più o meno equivalenti Tu hai la pistola per paralizzare e va bene così Tra l'altro puoi avere un leggero... no Per ora no Tu hai la pistola paralizzante e il... Il mitra e va bene così, bombardier non, lo, non ti servirà mai darti questo. però non abbiamo skill point al momento. Tu hai praticamente tutto. Carriage burst potrebbe interessarti. Potreste essere un ottimo bombardiere. E eh, ma ce l'abbiamo la ball. Golem, B B armor tra l'altro abbiamo anche un po' di fucile a cecchino Più Performanti di questo Almeno questo puoi sparare due volte Senza avere sempre il bisogno di mm, Quick aim, quick aim, quick aim Eccetera eccetera Tu devi ancora livellare Mannaggia Di pescetti Cos'è un altro team Eh diamine Tu ce l'hai la la possibilità di avere un'armatura degno di questo nome Eh, che cavolo Ah, oh, quindi tu fai... Adesso, avendo quell'armatura là Il mio dubbio su farti fare jump o double perception Si risolve perché il fare double perception In questa fila manca ancora quello della silla Guarda che maledizione E va bene così, un lancio granate che dovrebbe diventare. Il primo possibile un altro destiny eh. Deve servirci un Rebook. E un altro destiny mi serve. Ovviamente ci servono altri materiali. E per ora va bene così. Malena, tu hai Sound Defense Specialist Tra l'altro tu sei un assalto Quindi invece che il Piranha ti potrei dare Questa Però è un po' più da vicino Quindi niente Posso dare a nessuno la shotgun A parte te Quanta di range. Redemptor è migliore. E eh, allora va bene così. dai. dalla Per intanto per simpatia. Se avvicina qualcuno troppo invece che la pistola. Facciamo secco con il fucile a pompa. Tanto allora, potrei anche che qua. Shotgun with più ver più per più venti di accuracy. Che non ha adesso in questo momento. Vai, va bene così. Oh, quanta, quanta gente devo ancora! Ah, tra l'altro adesso, con le... la ricerca, possiamo anche trasformare in gustoso cibo. Ma non interessa il mite per ora. Anche perché mangiare una bistecca di questo tizio. Per ora non ci serve. In compenso abbiamo abbastanza per pompare un altro. Tu non hai l'ultimo livello, mannaggia ad una mannaggia. Eh, ti potrei dare questo, però non ti serve una mazza anche perché tu lanci Fireworm, quindi non hai bisogno di spider Drone. Pantaloni che danno un sacco di stealth. Anche perché tu in teoria camperesti di stealth. E questo non te lo dà. E come armatura abbiamo questa: stealth più 20. Questo da chi si più 5. Vediamo così. Va che ora sei più 4 mi spiace sono sempre le sezioni un po' tediose queste però eh, sono abbastanza importanti da alcuni punti di vista tipo il mio dai va bene salva e attendiamo di andare là oppure Possiamo andare a prendere questa. Ghifta sta andando qua. Con... Potremmo fare deploy, eh? E iniziare ad attaccare qua. No dai. Tu sei... Alfa Abbiamo bisogno di un vai E' ah, commercialo qua Yeah, andiamo Facciamoci sotto Un blu scuro va bene Facciamo un bel verde acqua per il nostro Mutoid E' acqua e bianco Ma ah, che bello che Abbiamo anche Questo che potremmo Che siamo in scarsi Dari materiali Molto um, Come si chiama Molto pan Max Ma non serve una sega Forse per quel è meglio darlo a oh, Ci vede un po' meglio. Dai! Deploy! E andiamo! Andiamo a mazzuolare! Eccoci qua! Eccoci qua! Allora, Kill All Enemies, giustamente... Però dove sono gli enemies non lo so. Vediamo. Abbiamo qualcuno tipo tappeto che può, può vedere... Ah, <ride> stavo quasi dimenticandomene. Mi ha staccato un orecchio. Uh, tanto in questo turno Tu adesso devi vedere Dove arrivano gli altri Enemy spotted Bravo Mi aspetto un sacco di enemy spotted Da te Due Ne sono uno di qua non puoi raggiungere è uno di là che puoi raggiungere Ma lo raggiungi col Un po pochini Per essere Per tentare un attacco qua Eh, eh dai eh. Adesso ce n'è un altro Siete comunque pochini ci portiamo a casa Lo Scourge Alpha è quello un po' più pericoloso In questo momento perché ha mitragliatrice E lancia granate Minefragger ce la possiamo fare Brood Champion stia lì Lo Scourge Alpha cos'ha? 120 su 120 Quindi potremmo paralizzarlo in un soccolpo Molto bene il mine fragger riesce a arrivare qua metti qua ci mettiamo i new di qua qualche simpaticone tentativo iniziamo a fare simpaticoni eh con queste tipo la go boy, bomb. E questo l'abbiamo appiccicato al suolo, molto bene. Uh, Metteteci qua. E adesso sarò circondato da gente che tenta di attaccarmi dall'altra parte. Paralizzato, quello è troppo lontano, vediamo. Praticamente è come se non riuscisse a colpirlo. Più vicino. E via. Allora. Okramoth potrebbe fare del male. Però no, se ce li portiamo a casa è un po' meglio, dai. No. Okramoth fai la. Contro da se arriva qualcuno di qua che non si sa mai. Quando arriva una sirena mi fa un... un fondo che fa provincia. Be right there. On my way. E mettiti in overwatch di qua. Guglielmo Hotel. Tu non riesce a beccare nessuno. Simpaticamente lanciamo un po' di vermicattolo giusto per capire se c'è altra gentaglia. Eccolo là. E uno l'abbiamo allertato. Vabbè, fa niente. E andiamo a vedere se c'è altra gentaglia di lì va. Quel bel lancio. E qua non c'è nessuno. Meglio così. Eh, rinforzi Va bene Questa è una seccatura Aia Ciao Povero vermicello due cecchini questa è una pessima notizia eh... buona notizia sono tutti Triton sono tutti nemici abbastanza stupidi cattiva notizia è che ci sono questi due cecchini Quick! came No, crappy clearance, okay. quick aim. Penso che con tutta la paralisi che ti ho dato tu col fucile da cecchino hai, hai finito di sparare. Allora... 31 su 12 perché su alcuni da più paralisi e su altri no vabbè puoi impanicare quello lì che è già paralizzato e quindi non me ne faccio niente lanciare una bomba ma quello non lo beccherai mai quindi direi o, ti, o ci spostiamo o così ti spostiamo di qua lanciamo un vermicello a infastidire questo dannatissimo cecchino dai molto bene e ci andiamo a riparare Perché 31 perché l'avevo già paralizzato Quello lì Diamine Il piano è cercare di evitare Di essere colpiti da quell'affare Vorrei Pref farti fare un dash E mazzurarlo per bene <coughs> Scusate L'influenza sta giocando brutti scherzi Salteranno fuori, una, una sirena, una chirone e tutta quella bellezza. Ah no, strano. Eh, potrei fargli un, un.. Un kick Però No, lui. Chi potrei sparare? Eh? Non riesco neanche a colpirlo col 50% eh? Ma diamine Questa non è una buona notizia uh, Tu sì, tu sì, tu sì Tu hai una buo buona probabilità di colpirlo E tu potresti colpirlo e Gli stacchi il Viara Dai, davvero Uh Oh oh oh oh. Simpatico scherzetto e Abbiamo tolto lo schioppo Adesso rimane so ne rimane solo uno di cecchino con il laser però Tyrant Alpha Sfruttiamo il fatto che tu sei un berserker Quindi l'armatura la sfracelliamo meno 30 armatura benissimo vai ancora Guglielmo Hotel mi ricordo mai quanto ha di Se ti sposto qua poi tu hai Un simpatico paralizzatore Che è no, un simpatico Cecchino Lo potremmo fare così Vai di qua Paralizzalo Dai, no, vanish. Questa è stata una pessima scelta. Non darti vanish. Eh? puoi sparare all'Hitman al Tyrant. Dai, andiamo un po'. Dai, abbiamo una marea di will point. Ma come siamo messi? Oh, c'è quel Tyrant Alpha che è proprio lì. Che aspetta il nostro colpo. Molto bene. E proviamoci. Molto bene, Toby per ora... Non so cosa yes. tu possa fare. se ti piazzi di qua dovremmo già iniziare con una buona granata in mezzo ai simpaticoni oh no, un blast. no, non tanto non tanto potremmo già liberare un po' di terreno Abbiamo ancora un vermicello che è appena arrivato quindi dobbiamo... Dovrebbe... Ah... Aspetta. Doveva arrivare qualcuno di molto fastidioso. Va bene. Se ne va Non può fare altro Accidenti Ho visto un vermicello E gli vado addosso Questo diventa l'obiettivo primario Eccolo facendo il giro questo qua eh furbacchione no devi prendere un furbacchione che ci sta qua ah yeah. uh, eh, oh, perfetto Tu da qui non ti sposti più Vai di qua Non ti ho ancora fatto fare il mio suo vestire da heavy Ma fa niente Per lanciare un poison worm O una goo bomb Dovrebbe fermare questo la gubomba in caso di è un launcher eh, è un po' rischioso eh? però proviamoci bene abbiamo appiccicato e, un, tiro, un tiro pessimo quello invece è già migliore. Vai. Mi ha fatto spargere lo scudo. Fastidio. Yes. Non hai mounted weapon di nessun genere. Cannazione eh? qua. Perché adesso dovrebbe essere interessante muoversi di qua. Per andare a prendere quell'accidente di... Bestione. Tu puoi prendere il bestione? Come andiamo in effetti? Hai anche una buona vista su quello. E eh, intanto facciamo così, no? Eh. Mi puoi anche sparare, già che ci siamo. Ehm. Uh, no. E eh, invece sì. Molto bene. Guglielmo Hotel. bene e uno in meno Guglielmo Hotel, dove sei qua non lo becchi. qua invece lo becchi ma non è il caso di mm. shield bearer è proprio in una posizione orribile Mi qua vediamo se quello questo eh. riusciamo a non riusciamo a staccargli una gamba eh. un braccio forse sì ah uh, no Mi a pentirmi di non averti dato cosa che dà il bonus sulla precisione Okromoth oh, mi sa che devi fare gli straordinari per andare a prendere quell'affare là ma meglio di niente il vermicello che è il più figo di tutti Dai, qua tappeto la possibilità di sparare si sì, ma non granché non cambia assolutamente niente mettiti in overwatch appena fa un balzello, un balzello in no? avanti lo Tenti di fulminare to to Tu sei già fermo Non puoi fare niente Tu puoi muoverti un attimo di qua ma to Anche tu il prossimo turno Vediamo di renderci utili iniziando a bombardare quella cuore Questo è disorientato Quindi può solo attaccare E per quanto lo riguarda È una cosa abbastanza inutile Abbiamo Ma mancato? Non una buona cosa Tu te ne vai Tu sei quasi morto Allora Standing by arrivi con la granate andiamo a fare un broom blast l'ultimo, poi devi ricaricarti. Inutile è Sì, è ancora attivo, è vero Ma potrebbe andare peggio Non ci arriviamo per un niente eh? A lanciargli la gubombo E eh vabbè, continuiamo a fargli del male. Possiamo staccargli le gambe cortesemente? No. Uh, abbiamo qua questo qua che sta per morire. 6432, non mi interessa tornare a casa Ok, gli ha staccato un braccio Lui non può più fare niente Riusciamo a staccargli la testa? Quanto è bella questa cosa, vai a ripararla. Molto molto bene. Come siamo messi qua? Li possiamo portarci a casa ancora. Premo ancora là, eron. disruption e va bene anche così adesso caro amico mio non puoi fare più un tubo di niente allora questo è un po' mosso don diego uh, vai di qua va. tag che deve ancora morire mi pare che morirà molto presto adesso è un po' inutile sparare con la pistola paralizzante è un action point. Sì. Eh, questo lo ammazziamo. Però quello che avrebbe più bisogno è Don Diego. Tutti gli altri hanno livellato. è andata male è Ho andata questo. a Mario vediamo un po come siamo messi qua eh? vai morto morto morto mortissimo Super morto Ehm... Um... Sono morti in due E questo si fa catturare Oh, questo non è più good C'è un po' di movimento nascosto Il tag un mainfrager di qua nulla di spaventoso e portiamoci a casa anche questo va usiamo come animale da compagnia tu c'è un po' di expo Dai mettiamo un po' di expo Non riusciamo ammazzarlo con questo. No, neanche persona. Quindi, quick aim. E tiriamolo giù, dai, che bisogna fare un po' di expo qua, eh? Uff! Uh, standing by. Non riesce a prenderlo quello là, eh? dire che gli abbiamo fatto abbastanza male, gli abbiamo disabilitato tutto tranne il torso rigenerante. Ecco. Ah giusto. Quello urli il panico. ancora due action point no ah oh, questo era ancora, ancora good per poco tempo dobbiamo fargli male dobbiamo fargli male vabbè poserò un po' ma che può muovere uh, questo affare qua rischia di venire fuori e farci intanto male, quindi dobbiamo muoverci. Secondo Dash. Tu come... Tu hai la ha spittered Ecco fa. Oh, ehi, sei messo sei proprio bastardo. Eh. un sacco di roba che fa male. Corri, corri ragazzo laggiù che dobbiamo tirarlo giù con la farà. Stiamo sparargli solo una volta. Bene, mi tolto due armi su tre e l'altra è arancia granate. Eh, penso che voi non possiate più fare sostanzialmente niente, dovete spostarvi in avanti. E tu, spostate in avanti. Tutta gente paralizzata. Il vermicello già mosso, l'altro vermicello. pace all'anima sua. 60 di bleeding è praticamente morto e questo chi è? Oia oh yeah. Oia oh yeah. Penciamillion Eh immaginato uh, Ok poteva essere migliore poteva essere peggiore Verrà eh, no. I'm on the move. This might work. con 60 di bleeding dovrebbe. Ui ai ai, questo ha fatto un male cane. 60 di bleeding. Questo. Quanto i punti di taglia ancora? 30. Quindi il prossimo turno sei morto. Direi schippiamolo. Ed è finita Oh, Guglielmo Tell arriva all'ultimo livello. Molto bene. Devo livellare anche lui. Beh, non male, eh. Sempre tentaculate che ha bisogno di un sacco di. Guglielmo Motel Vanish, ecco perché non ce l'avevi. Era, ancora... Era il livello dopo. Che potrei far barattare con Wicked Spot. No, Vanish. Perché è importantissimo averlo. Questo potremmo usarlo come sostituto del decoy che non abbiamo, Perché non abbiamo preso? Come decoy usiamo un cadavere gentilmente lasciato per terra da qualcuno Sto di averne catturati di più E eh, va bene così Possiamo creare altre armi antiche Tipo uno scorpion Ci manca 50 gas Manca un sacco di gas Andiamo a prendere. Questo è un po' uno spreco stare qui. Eh? Delta sta raccogliendo il gas. Bravo, sta andando a raccogliere i cristalli, perché? The gift sta andando a prendere qualcun altro rimanete solo voi tentaculate ha bisogno di una cura immediata anche tu altro tu puoi andare in giro con questo adesso a questo ha molto più raggio più danno più raggio e più amo capacity quindi vince e presto avrai un po' di torrette tu potresti andare in giro con questo ci fa paralizzare li stendiamo Tentacolo da giusto bisogno di una giustatina Posso che ammazzarli Andiamo a dargli un po' di Mounted Weapon Proficiency essere interessante. Tu hai il fucilone E questo che non ti serve Dovresti avere un'arma paralizzante Ma non ce ne sono più eh? Andiamo a quella di Qbert. Dove è finito? Cosa ho fatto? Fatto sparire, Fatto sparire il new riser, questi bug. Questo è un bug che è stato abbastanza. Eh, questo mi ha abbastanza infastidito. venti di meno è un po più di accuracy e se serve l'altro schioppo dono bondio devi devi livellare devi devi livellare devi devi livellare Eh, potrei dare un'altra una shotgun. ma per ora va bene così la matrice di mangione e eh, va bene così <ride> mancava l'arma paralizzante sparita nei meandri dell'iperurania potrei darti trooper 10% di danno e 20% di accuracy, ma qui protest. Perché di? Ne abbiamo qualcuna di tipo quello dei Deimos? No, eh? Sì, lo so. Sono sezioni pallose, tra poco finirà. E proviamo a metterci addosso: andare addosso a quelle canaglie. È il malus sulla velocità In questo almeno viene compensato eh? meno 1 di 2 almeno riusciamo a muoverci un po' meglio va bene così Tentacula, dai l'arma da vicino più letale che ci sia Firelon slot, non ti servono. Proprio strength. Pesa. Più strength, questo quanto pesa? <sussurra> vediamo più strength è un assalto. Ha bisogno di velocità. Vabbè tanto qua non abbiamo bisogno di catturare nessuno, eh? Dimmi che me l'hai rimesso qui. Bravo. Se no mi arrabbiavo tantissimo stavolta, eh? Va bene, dai. Ah, guarda quanta roba che dobbiamo fare con il computer. Non è che utilissimo. Deploy e muoviamoci. Eccoci qua. Può... Vediamo fin dove possiamo arrivare. Eh? E probabilmente per voi non cambierà nulla, per me sarà un arrivederci tra qualche giorno. Forse ho sbagliato a fare così, però fa niente. Prima cosa, abbassarlo. Seconda cosa, Sil Frenzy. Ok, allora. Eh, nessuno che la pressione. Tu hai la presta da me. Tu vuoi vedere dove ci sono gli avversari. Abbiamo trovato il guardiano abbiamo trovato un'oplita. Guardiano è di là. E la cosa mi rende abbastanza felice. Plita è di lì. Perfetto. Ah, tu tra l'altro dai una bella riparata. Eh sì. Eh. per prendere solo l'oplita no, non una bella cosa Posso cercare di prendere anche il gigante laggiù in fondo Andiamo a vedere se c'è qualcun altro Alerted target. Vabbè possiamo ammazzarlo eh? On the mark No, no, no, no, no, lui lascialo stare Ah, non hai visibilità visione sull'Oplita Eeeh... Eh Peccato eh, sì, bene Precato 3 eh. Action point E tu non hai possibilità di sparargli Sempre un pezzettino, eh? Per finire le cose. Pentaculat, vai a vedere se c'è qualcun altro, va? Cortesemente qualcun altro lasciamo lì indifeso questo turno no mm, non possiamo fare niente qua sotto ce n'è un altro tra l'altro lavatrice moving to coordinates Octopus Garden E lancio una bella distrazione Eccolo là, è saldato fuori un altro E ne salta fuori un terzo. Ne? Ma si possono arrampicare. Tu sei morto. Tempo di usare Rapid Fire. Povero Vermicello, che brutta fine. T'aculat sai cosa devi fare Mazzuolare Mazzuolare come se non ci un domani Tira sullo scudo Rapid clearance E dietro E vai e uno Dashing through the snow Con un bel tentacula Adesso saltano fuori altri quattro Di questi Cosa hai fatto a quel povero vermicello? Prenditela con una della tua misura adesso Se hai il coraggio Molto bene E questi tre li abbiamo fatti fuori. Ora dobbiamo vedere se ci sono di qua, spero ovviamente di no. E da quest'altra parte. Intanto voglio vederli qua. antenna uh, Eh sì. Sarei caricato di torrette ah, il primo possibile. Non hai visibilità su quell'affare là. Vai qua. Here come the la faccenda di farlo fuori in un turno solo. E nel turno iniziamo a massolarlo e iniziamo a massolarlo. Non dash ma qui che. Ovviamente dobbiamo togliergli la testa. Non ho visto che la testa è stata rimossa. Infatti non hai colpito la testa. Non hai ancora colpito la testa. Non mi stai rendendo felice. Eh? Se quello si arrabbia, la testa ce la fa rotolare con un colpo solo. Tranne lui se si arrabbia. Ti prego, ti prego, ti prego. Bravissimo. Bravissimo, ti adoro per questo. Eh, scudo. Nel prossimo turno vediamo se c'è qualcun altro che vuole farsi avanti oppure no. Non riesce colpire nessuno E eh no, è coperto quello eh E dove si riesce? Non ha voglio che saltoni Distraiamolo, è trovato? Uh. Ne distraiamolo comunque. Avrei potuto mandarla qua sopra, non fa niente. E sono due, ok. Tu sei coperto dallo scudo, quindi non dovresti avere problemi. Quello non era previsto Hai fatto la mossa più stupida che potessi fare Ma va bene così A me va più, più bene Ma andato nel panico con quel vermicello? Sì, Ti stai facendo male da solo, fantastico Va bene lancio un altro subitamente lancia gliene subitamente un altro se rimanda così nel panico subito uff anzi ve ne lancio pure un altro Tu hai visibilità su quello su Quello plica Molto bene Una gamba staccata Iniziamo a sfruttare la possibilità di rompere un po' d'armatura Vai! Ah! Brutta sorpresa Fumble Chi sta! Staglio succoso Sì ma dannazione Colpiscilo esatto Bene Uno di meno Dono bondio Non gli hai staccato una gamba, ma fa niente. Um, e te che cosa devi fare adesso? Avvicinarti. Però con circospezione. Ok, poi se meno non meno hanno forte, eh. Lining up a shot. Uh, to connect there. Ah, sei pessimo Va bene Vediamo se sono ancora distratti da vermicelli Vari No, stavolta no Allora, tutti meriti un altro bel vermicello In mezzo alle scatole avvicinando pericolosamente a tentacula. E lì ce n'è un altro oh, due vermicelli di meno. Tra scudo qua c'è uno scudo Stiamo peel dobbiamo già a cercare di distruggergli qualche scudo target missed hai colpito nello scudo, vero? Sì Allora non è mist Questo è mist Questo mi ha fatto arrabbiare Perché l'hai mancato? Bene Adesso lui non ha più difese Riusciamo a tirarlo giù No perché non lo vediamo. Eh sì, questo vuol dire che puoi sparare. Improbabile che lo colpisci. Più Caro Don Abbondio Vai Don Vai Tira meno giù ti prego Perché abbiamo sempre male Eh, Ecco il Come dicevamo prima, questi si merita. Questo si merita un bel vermicello in mezzo alle scatole. Anzi due. Due belli vermicelli. Che però non, non sono arrivati nel punto giusto. plita. Facciamo il solletico On the mark. Bello Bravo Non me lo aspettavo Tu non vedi nessuno Devo rifare un po' di armor break qua. Mi dicono che i berserker non vanno bene con i cecchini. Sì. Come si messe qua? Dai dai. Proviamo ad andare. Fagli un paio di colpi con questo? Resisted 601 danni, eh. E non voglio dire che è figo, però è effettivamente abbastanza figo. D'accordo, a te l'onore di tirarlo giù. Eh sì dai, poi ho anche tempo di ritirarmi. Intanto brucia, pimpennino. Disfalo. Bravissimo. E scudati per il disagio. miciato che è appena arrivato l'altro abbiamo mosso hmm. non gli fa più male povero i vermicelli lì quando le sono condannati mancato vediamo dove metti lo scudo adesso puoi scegliere se i cecchini o il povero puoi scegliere i cecchini ok tu finirai balestrato a morte non tu, non tu non tu proviamoci con la colonna in mezzo però è un fastidioso incredibile pessimo come sprecare 5 will point lesson number one beh almeno gli abbiamo fatto danno a quello lì dai oh I mi Sì, non preoccupate. Adesso gli stacchiamo lo scudo e quello è morto, è stentito. Molto bene. What are we doing? Have to focus. Le visibilità sono su uno? Eh vabbè, iniziamo a Target giù. qua è quello che sono più salute di tutti tu non vedi nessuno eh tu vedi? eh quello anche inutile da provarci um, ha risposto un grande successo Continuiamo Però anche qua non lo beccherò mai L'Aplita è quasi morto ma Da questa parte non si riesce a Oh, ma qui si! Sì. Allora, prima la chiudiamo qui. E direi che la chiudiamo qua. Ma... Da qui riesce a stare no? Sì! Bello che non devi neanche dargli troppo, troppo vicino con questo. Almeno due vermicelli tornano a casa dalle loro famiglie. Bravo, Don Abbondio. Bene, abbiamo... Perché c'è sempre da riparare? Tentacco. Dove l'ho riparato? Bene, un sito degli antichi è stato rimesso a posto Un sito degli antichi è stato conquistato Tu hai livellato, puoi fare rapid clearness addirittura Non so quante volte lo userai, ma va bene anche così La pistola ovviamente è sparita nel nulla. Quindi, willpower potrebbe essere utile. Bombardier col Destiny non è male, eh? Dai, ah, bombarde. Dovresti fare il Return of Pure un puntecino in più di Willpower. Diamo un po' più di velocità. sei bene. super silenzioso sferragliatore mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ti serve gas, ti serve un sacco di gas mm -hmm. Bene, io direi che ragazzi, ciao a tutti e ci vediamo nella prossima puntata. Fatemi bere.